Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e quest'oggi è un video rapido rapido con il mio cellulare eh, perché voglio parlarvi di Project Cars 3. Ian Bell, il eh, diciamo, boss della Slide di Madi Studio, è particolarmente attivo in questi giorni su Twitter in cui dà diciamo, delle informazioni, delle chicche sul nuovo titolo, appunto, della Slide di Maddie Studio E come fa benissimo Driving Italia, riesce diciamo, a eh, fare i commenti giusti e a interpretare bene quelle che sono queste diciamo, informazioni che lancia su Twitter Ian Bell, eh, quindi ne ho prefitto anch'io ragazzi per darvi qualche notizia in cui praticamente eh, il boss della Slide di Madi Studio dice che questo Project Cars 3 sarà addirittura il 200% migliore di Project Cars 2 e che sarà una vera e propria rivoluzione in termini di giochi di simulazione di guida. Infatti il titolo dovrebbe chiamarsi Project Cars Revolution e non Project Cars 3 sono stati confermati, cioè verranno confermati molti tracciati in più e eh, una cosa che è stata smentita è il fatto che ci sia eventualmente un sistema di punteggio di rating come ad esempio iRacing Racing e Assetto Corsa Competizione. Ovviamente le nostre aspettative sono veramente eh, diciamo altissime mh, e speriamo che non sia come la Madbox come aveva annunciato che insomma, non è, il progetto non è che è andato a finire proprio come ci si aspettava. Quindi nella speranza, nella speranza veramente che questo titolo possa veramente dare una rivoluzione a quello che è il mondo della simulazione, la cosa che mi, diciamo, che mi sorprende un po' di più è che il fatto che sia dichiarato che questo gioco uscirà entro il 2019. Quindi, visto la collaborazione con Automobilista 2, eh, spero che comunque la qualità di quello che proporrà la statica di Mati Studio sia comunque a livello in modo tale da ottenere un gioco che sia, diciamo, all'altezza delle nostre aspettative che si, finalmente si trovi il connubio tra la fisica, la grafica, il suono, eccetera, eccetera, quello che ci aspettiamo noi, ragazzi. C'è anche quest'anno tantissima carne al fuoco, vedremo, solo il tempo ci dirà, bisogna solo aspettare, e vedremo a fine anno con quali titoli ci ritroveremo. Ragazzi, era solo per discutere con voi e dirvi questa notizia di Ian Bell che annuncia tante cose su Project Cuts Revolution. Noi, come al solito, ci vediamo prestissimo. Se il video vi è piaciuto un pollice in su, non esitate a lasciarmi un commento qui sotto per dirmi cosa ne pensate di questa notizia, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Da Fabris è tutto, ciao!